Buona giornata a voi, io mi chiamo Alfredo Petrosino, mi interesso di fitness da oltre 30 anni a livello professionale, sia a livello nazionale che internazionale, e sono anche contemporaneamente collaboratore per gli stessi anni della Fondazione De Gnocchi, leader nazionale nell'ambito della, della neuroriabilitazione cognitiva, del recupero funzionale e della bioingegneria. Ho messo a punto con il mio gruppo un, un concept nuovo che abbiamo definito Fitness Anti Aging: un concept globale dove l'essere umano viene posto al centro della sua completezza, mente, corpo, spirito ed energia. e attraverso poi l'utilizzazione di varie tecniche che vanno dall'esercizio fisico alla sala alimentazione, all'uso di integrazione come self-food, alla pratica di massaggio, alla pratica del rilassamento, noi possiamo invertire l'orologio biologico, rallentare il declino cognitivo e contemporaneamente innescare quel meccanismo di invecchiamento di successo. Io eh, consiglio a tutti i miei allievi e a tutte le persone che seguo di partire e sottoporsi a un test epigenetico facile, con l'esame del capello, è una cosa semplicissima, e dopodiché assumere un integratore che oggi ha avuto il consenso della scienza, questo self-food, ossigeno puro, che nutre a livello mitocondriale ma potenzia fortemente tutto il sistema e non, non solo quello di, di mitocondri ma nell'intero organismo.